Nessuna impresa deve fallire a causa del Covid-19 e se vuoi sapere come la penso più in generale nessuna impresa o imprenditore dovrebbe fallire a causa di uh, fattori non attribuibili a quelli della volontà stesso dell'imprenditore. Se sei un imprenditore o se ti trovi all'amministrazione di un gruppo di imprese con un volume di fatturato annuo superiore ai 15 milioni di euro e ti trovi con una situazione debitoria insostenibile, questo è il video che fa per te. Sono qui per dirti quali sono i tre fattori che dovresti da prendere immediatamente in considerazione per ridurre la situazione debitoria e per cercare di ottenere finalmente una struttura finanziaria ottimale che ti consenta di eliminare lo stress dovuto alla gestione del debito nel day by day penso al pagamento dei dipendenti, dei fornitori, delle banche e di tutti gli altri soggetti che ti creano stress e che ti allontanano dal, uh, dal tuo core business da quello che sai fare meglio da imprenditore cioè la gestione della tua attività aziendale. Io sono Luca Taglielatela e da oltre 15 anni tramite un team di esperti mi dedico alla ristrutturazione del debito aziendale, Facciamo intervenire su situazioni di debito insostenibili in gruppi di imprese o, o, o nella necessità di singoli imprenditori che hanno bisogno o, di strategie o di saldo e stralcio o di accesso a nuova finanza. E in questo video, appunto, voglio dirti quali sono tre fattori che dovresti prendere immediatamente in considerazione per iniziare, quantomeno, a ridurre l'insostenibile posizione debitoria e tentare di ricostruire una situazione finanziaria ottimale. Fattore numero uno partiamo immediatamente. Forse non sai che le banche oggi non hanno nessunissimo interesse a mantenere in bilancio i crediti in sofferenza. Questo perché sicuramente a causa del Covid la situazione è stata ingigantita diciamo, è assolutamente precipitata. Ma già da, da prima, in precedenza al Covid, a causa delle normative da rispettare di difficile applicazione tra l'altro della Banca Centrale Europea e dell'Unione Europea, le banche devono accantonare in bilancio questi crediti in pochi anni. Questo chiaramente si traduce in un sovraccarico di, di costi e nella impossibilità da parte della banca di mantenerli in bilancio. Questo vuol dire che solo la banca è sempre più che disposta ad accettare una politica di saldo e stralcio. Oggi è possibile stracciare per esempio un debito chirografario offrendo il 10% del suo valore nominale. Differentemente per un credito ipotecario magari è possibile portare a casa un risultato con una percentuale del valore nominale un po' maggiore o maggiore, o dice, maggiore del, del 10%. Ma è sempre possibile ottenere, andare a ragionare con le banche perché non hanno nessun motivo, nessuna ragione di mantenere questi crediti questi credi in sofferenza in bilancio. Qualcuno non lo sa, ma alla banca costa molto meno accettare una politica del genere piuttosto che andare a tentare di recuperare da sola questi, questi crediti. Il fattore numero due che dovresti prendere in considerazione immediatamente è che, Um, esiste in Italia un istituto, quello della transazione fiscale, questo vuol dire che per i debiti di natura tributaria, quindi penso a cartelle Ires, IRAP, uh, IVA eccetera eccetera, che più ne ha più ne metta, ahimè, e eh, sempre possibile a determinate condizioni andarsi a sedere al tavolo del nuovo agente della riscossione, l'ex Equitalia e eh, transare, andare cioè a ridurre questo debito offrendo tramite una politica molto simile a quella di cui al punto 1 e cioè quella del saldo e stralcio, perché lo Stato per il tramite del nuovo agente della riscossione dovrebbe essere più che disposto ad una politica del genere. Beh, perché eh, obiettivamente lo Stato ha sempre bisogno di cassa, mai come in questo momento, tra l'altro lo stato ha bisogno di nuova cassa quindi sa perfettamente che tu in queste condizioni non sei in grado di ripagare i debiti eh, erariali debiti tributari e quindi è ben disposto a permetterti una rateazione, una diminuzione del debito così che eh, diciamo ritornando in bonus domani da nuovo contribuente potrai continuare a, a mantenere i tuoi obblighi tributari in ordine. In più a seconda del numero di dipendenti che puoi avere lo Stato si guarda bene da metterti nella difficoltà di doverli mandare in mezzo alla strada, di dover licenziare un certo numero di dipendenti e quindi è, è, è quasi sempre disponibile a intervenire a conversare, ma del resto c'è una legge ad hoc che disciplina la transazione fiscale, quindi non è soltanto volontà dello Stato, evidentemente è nella legge e nella norma questa possibilità di transare. Fattore numero 3, eh, non esistono soltanto le banche, esistono una serie di nuovi soggetti che, eh, tramite cui è possibile accedere a nuova finanza. Molti imprenditori non li prendono in considerazione perché hanno paura dell'applicazione di tassi di interesse generalmente più elevati di quelli bancari, il che è assolutamente vero, ma in questo periodo, a parte che i tassi sono estremamente bassi, anche quelli anche quelli diciamo di questi nuovi borrower quello che l'imprenditore deve sapere quello che devi prendere in considerazione è che è sempre possibile tramite ehm, andando a conversare con questi soggetti ottenere applicare delle strategie cosiddette di win-win in cui il borrower è ben felice di prestare denaro e colui che lo prende quindi diciamo tu in questa situazione colui che eh, ha la possibilità di accedere a nuova finanza in realtà riesce ad ottenerlo ad una condizione estremamente favorevole, per cui quella, uh, come dire, quella maggiorazione del tasso di interesse tecnicamente non pesa an, nella maniera più assoluta sul, sul bilancio e sulle finanze dell'imprenditore. Quindi eh, se ti è piaciuto questo video e vuoi sapere eh, che cosa posso fare per te ti invito a prenotare al eh, link qui in video una sessione one to one con me, ti, eh, ti si aprirà la mia, automaticamente la mia agenda e ti daranno le mie disponibilità. Ci faremo una Skype io e te da soli e cercherò di um, dimostrarti in via assolutamente gratuita come è possibile oggi ristrutturare il debito e accedere finalmente ad una posizione finanziaria ottimale che um, ti faccia, ti consenta di tornare finalmente al tuo core business evitando la uh, insopportabile pressione del debito che ti mangia nel day by day. Io sono Luca Tagliatela, uh, è stato un piacere conoscerti. Spero di vederti all'altra parte.